Dei falafel come questi non li avete mai assaggiati. Mm. Prendiamo due zucchine e le grattugiamo sui fori più larghi della grattugia. Una volta grattugiate ne prendo poche alla volta e le strizzo per eliminare il liquido in eccesso. E poi le metto in un'altra ciotola. Una ricetta con le zucchine, Diana! Sì, di solito non si fa con le zucchine questa ricetta, però noi oggi la faremo così, vedrete che buona. Ora prendo una carota, la sbuccio e ora vado a grattugiarla sui fori più larghi della grattugia. Unisco anche la carota insieme alle zucchine. Ora prendo una cipolla e vado a tagliarla finemente. Aggiungo anche la cipolla, aggiungo anche due pizzichi di sale. Ora aggiungo un uovo intero, mescolo bene il tutto. Ora aggiungo 100 g di farina, io sto usando quella di ceci, voi potete anche utilizzarne un'altra con cui vi trovate bene. Aggiungo anche delle spezie, quindi un pizzico di cumino. Diana, devo confessarti che a me il cumino non è mai piaciuto molto, mm -hmm. ma nelle ricette così ti dico che ci sta davvero bene. Vedrai che in questa ti piacerà, sono convinta. Voi invece ragazzi vi piace il cumino? Scriveteci qui sotto. Aggiungo anche del pepe e mescolo bene il tutto. Qui possiamo farlo anche con le mani. Ora con le mani leggermente oliate vado a preparare i nostri falafel, quindi prelevo... Un po' di impasto della dimensione di una noce. Diana. Uh, l'ho detto, hai visto? Eh sì. <ride> li schiaccio così, gli do la forma tipica e poi li appoggio su un piatto. Devo complimentarmi con te Diana perché è davvero una versione interessante questa dei falafel. Anche secondo me saranno veramente buoni. Sono proprio curiosa di assaggiarli. <ride> e ora vado a cuocere i nostri falafel nella friggitrice ad aria che io ho già preriscaldato a 180 gradi e vado a cuocerli per una ventina di minuti. Vado a distribuirli all'interno. Ci siamo, pronti, via! Ragazzi, ma prima di andare a vedere come sono venuti i nostri farafel, mostrateci il vostro supporto, mi raccomando, lasciando un mi piace a questo video e condividetelo, per noi è fondamentale ed è ciò che ci permette di andare avanti e continuare a condividere queste ricette con voi. E seguiteci anche su Instagram, ci chiamiamo Diana e Alessio siamo attivi anche lì, vi aspettiamo. Ragazzi, sono passati 20 minuti, andiamo a vedere... 3, 2, 2 1... Wow, wow, sono bellissime! Wow. Guarda che belli, Diana Cotte alla perfezione, tra l'altro. Senti che crosticina! Mamma mia, wow. che buoni! Io sono pronta per l'assaggio, non so tu. Guardate che meraviglia, ragazzi! Sono uno spettacolo puro! Che belli e che buoni! <ride> Maionese, mi raccomando, questa non può mancare. Vado. Vai. Mm, Guardate. Mm, non ho parole per esprimere. Questa bontà, incredibile, fateli, dovete farli assolutamente.